La magna che manda un messaggio importante a tutti i nostri passeggeri, ai nostri viaggiatori, è un messaggio di, di conciliazione personalmente, è un'opera che ci dice che l'uomo è intimamente connesso con le altre specie animali e che bisogna avere cura l'un dell'altro e che c'è un equilibrio molto delicato, molto fragile che va preservato. È un messaggio di attenzione all'ambiente, alla vita del pianeta e fa parte dei messaggi più ampio aspetto della sostenibilità che è una linea portante naturalmente anche della strategia via via è un impegno molto delegato, la sostenibilità vuol dire tante cose per pensione persone attenzione allo sviluppo attenzione contro dell'ambiente, questo è un messaggio molto importante che portiamo qui di cura animale personale, verso la specie animale verso la natura in generale naturalmente un pilastro portante nostra insieme al sistema ambientale si chiama decarbonizzazione vuol dire lotta al cambiamento climatico e il fronte ci sono impegnati in prima linea in modo L'Aeroporto di Fiumicino è ormai una galleria per tutti quelli che vogliono conoscere l'arte italiana e non soltanto, sicuramente, quindi sempre più spazi dedicati alla cultura? Sempre più spazi, non ci si, siamo, siamo appena all'inizio, eh, così come l'Italia non è il paese più bello del mondo ma è un paese unico semplicemente, quello che c'è in Italia, non c'è altrove, noi sentiamo l'opportunità e forse anche il dovere di essere un aeroporto, non semplicemente il miglior aeroporto di mm. qualità d'Europa, cosa che, che è da, da vari anni, sia un rapporto unico e quindi ai nostri passeggeri, ai nostri viaggiatori che sono persone speciali, in un momento speciale alla ricerca di scoperta, con appetito di cultura, di conoscenza, Bene, per questi viaggiatori ne diamo questi messaggi di cultura. C'è eh, tanta esposizione artistica già oggi nel Moloaco, nella Settimana di Ostantica, nell'area in Barco Straschengen altre esposizioni di altri artisti e qui e là insomma, sempre più o, diciamo, arte, sempre più cultura per i nostri passeggeri. That's shit. Yeah. That's a